Allora benvenuti nel video delle scoperte del mese dove vi mostro i 5 prodotti che ho preferito e ho provato preferito di questo mese. Prima di tutto e prima di iniziare mi dispiace se con questo abbigliamento vi faccio caldo ma vi assicuro che qui da me ancora il caldo non c'è. Quindi per adesso eh, facciamo che è una cosa coccolosa e morbidissima ma soprattutto è pomeriggio sera e stando in casa è una temperatura che ancora io sto bene così. Sono poi freddolosa di natura ma spero di non farvi sudare troppo. Allora intanto... E prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di essere iscritto al mio canale mettermi un like e lasciarmi un commento per supportarmi e nel commento come sempre scrivetemi qualcosina se volete partecipare alle stazioni di un premio come sempre scelto da me se non sapete di cosa parlo, perché mi sto incastrando andate alla fine del video dove ve lo spiego bene iniziamo con i prodotti scoperti di questo mese allora, il primo prodotto è questo della Bottega Verde. Questo è il perfume Deodorant della Vaniglia Nera, detto di Bottega Verde, quindi la profumazione è alla Vaniglia Nera. Stavo cercando la quantità, ma forse l'ho segnata, sì. 125 ml viene, prezzo pieno, 12,99. Ma se guardate online oppure in negozio, è sempre a prezzo di almeno 6,99 o 4,99 con le cartoline, quelle periodiche. E... Lo potete trovare tranquillamente in super promozione. Allora, se vi piace la profumazione vaniglia nera, ma devo dire che ehm, delle, questi qua con l'erogatore a pompetta fatti così, ok. Da 125 ml dove è un dolorante. Ok, ehm, c'è di tutte le profumazioni perché l'ho visto al Pepe Rosa, ehm, alla vaniglia classica, al cocco agli agrumi non mi ricordo cos'altro ma penso che ci sia più o meno di tutte le profumazioni andiamo con questo alla vaniglia nera che oltretutto vi mostro e cosa dire a me è una profumazione che piace tantissimo ma davvero tantissimo mm allora è prettamente invernale perché è dolce e avvolgente coccoloso ecco però io lo uso tutto l'anno perché mi piace tantissimo e questo spruzzino è comodissimo da applicare in teoria andrebbe applicato sia sugli ambienti che però è fantastico ma io lo uso anche tranquillamente sui vestiti sui capelli e sul bucato, quindi se ad esempio sul bucato voglio un attimo un profumo ecco, e persiste ma persiste davvero quindi wow, soprattutto quando ho il bucato steso, che lo, lo tiro su e prima di metterlo nei cassetti, gli do una spruzzata e ogni volta che apro il cassetto è un tripuglio di questo profumo che non è mai troppo invadente, e poi vado a indossare gli abiti che sanno un po' ancora di questo profumo, quindi è più... Mm, è meno concentrato perché è più diluito volevo dire è meno concentrato è meno, mh, meno persistente ma basta riapplicarlo è fantastico vaniglia nera io la stra adoro ma ci sono altre informazioni, e questo soprattutto con le cartoline promozionali periodiche che davvero è 4,99 spesso quindi 5 euro è un super super prezzo perché dura tantissimo e oltre a questo andiamo avanti col prossimo scoperta e vi mostro questo prodotto che ho trovato per caso da Tiger, allora questo è, lo chiamano lip balm alla menta, eccolo qua, è il balsamo labbra di Tiger, E con una confezione in latta, era carinissima ma ho fatto lo swatch, bella questa confezione in latta e ho guardato ed è sarebbe un prezzo di 3 euro prezzo di listino ma io l'ho trovata in promozione cioè proprio così non c'è neanche la quantità non c'è niente ed è tra i prodotti a 1 euro e quindi ho voluto provarlo allora più che un balsamo labbra avete visto anche dallo swatch è un eh, un unguento, perché è davvero molto corposo molto, molto grasso ecco però eh, proprio vogliamo dirlo, non è proprio comodo da applicare con il dito, soprattutto mi raccomando le mani pulite e usatelo solamente voi, io lo uso alla sera perché durante il giorno tende a essere un po' troppo lucido e inizia a spostarsi un po' troppo, invece alla sera ha un buon potere, eh, anche perché è davvero idratante, ma idrata davvero tanto, quindi lo applico alla sera, poi la mattina mi sveglio, che okay, il prodotto è sparito, però le labbra sono belle morbide e... Esatto, ricordavo, ha un profumo di menta delicato che si stende bene sulle labbra ed è non va a farle pizzicare, non è persistente, non dà fastidio, quindi ci piace. Unica cosa che tra le poche cose che ci sono c'è l'inci e al primo posto c'è la cera microcristallina che sappiamo è un componente sintetico, e poi vabbè ci sono comunque olio di cocco... Mm alcol, okay, che dolce, mandorle dolci, o di mandorle dolce, sì, c'è un olio di ricino, olio di semi, cera alba, acetate, aroma, toco per, toco ferolo. allora si alterna a ingredienti, il più è, legge, è leggere in così piccolo, però a ingredienti sintetici come la cera microcristallina, ha ingredienti buoni come l'olio di mandorle, l'olio di cocco e cos'altro vi avevo letto? E le... olio di cocco, eccolo, e olio di mandorle, eccolo. Burro, ah, è burro, ecco, butter e burro. Ecco perché è così morbido, c'è il burro, ma il burro naturale, il burro vegetale, butter, butter e basta bene, non sapremo mai che cosa c'è dentro comunque per i prodotti a 1 euro ci può stare anche perché eh, la scatolina è piccolina e può stare tranquillamente anche in borsetta è carina da, da, da usare 3 euro mi sembra un po' troppo comunque sia un prodotto interessante da provare Tiger che non avevo mai visto sinceramente e quindi mi ha incuriosito ma andiamo avanti perché ho ancora tanti prodotti da mostrarvi e vi mostro questo perché anche se è una mia Italia, ha fatto assolutamente il suo lavoro e si tratta di un prodotto della Govi, di cui adesso vi parlerò, e questo è il Take Me To The Bat, quindi il bagno doccia al profumo di bagno ah, anche scritto schiuma purificante, energizzante, sweet orange, quindi arancia dolce. Allora, la confezione che avevo io è un 30 ml, ho segnato il prezzo perché 250 ml viene 11,90 euro. Allora, govi che è il marchio è questo: questo è questo il prodotto. Per chi non lo sapesse, govi è un marchio Made in Italy ed è che ha come interesse principale i prodotti naturali o comunque eh, certificati e biologici. Per la cura della persona. Ultimamente fa anche integratori e altro, però, si è specializzata nei prodotti per la cura della persona, di cui la fondatrice è Michelle Anziker. Umziker, dico Anziker e abbiamo detto che è un marchio Made in Italy. Lo trovate online e ha dei prezzi davvero accessibili. Per, essere, eh, per avere prodotti eh, di così buona qualità. Perché, ad esempio, questo cioè il, bar, il balsamo il bagno schiuma schiuma purificante oltre a essere un valido prodotto, ha un inci di 4 stelline su 5 del biodizionario, perché le uniche cose che lo fanno abbassare un attimo sono le profumazioni e i conservanti. Basta, tutto il resto è naturale, ma come dicono anche sul sito, il 99,1% di ingredienti è di origine naturale. Veniamo ora al prodotto. Intanto partiamo dal profumo che è delicato, sa leggermente d'arancia quindi non è invadente, non è, non è troppo forte, un'arancia molto delicata, direi che più che altro è perfetto per l'estate e leggendola essendo purificante ed energizzante ci sta. Allora questo prodotto che sembra piccolino perché è un 30 ml mi è durato tanto perché ne basta poco, fa una bella schiuma anche bella morbida, bella corposa che va accoccolare, dopo si rimuove facilmente, proprio facilmente proprio si rimuove subito ti lascia la pelle bella morbida, bella idratata, a meno che non l'avete ovviamente molto secca, ma io solitamente non sento l'esigenza di applicare la crema idratante dopo perché non la sento tirare, poi la metto se mi va però non è che sento l'esigenza quindi assolutamente io questo ve lo straconsiglio per l'inci, per il progetto, per l'idea innovativa, e perché un Made in Italy, per supportare. E io ve lo consiglio assolutamente, se siete cerca di prodotti ehm, con un buon prezzo e un buon inci, sicuramente. E ora andiamo avanti. E vi voglio parlare di questo balsamo della Ultra Dolce Garnier. Balsamo crema all'estratto di mango e fiori di chiare. Dice di nutre, ripara e rende i capelli brillanti per capelli secchi o sciupati. Allora, il prodotto è questo qui. Ok. La quantità 200 ml per 2,49 da Tigotà e devo dire che questo mi è piaciuto davvero tanto, ma tanto, perché intanto il profumo. Mango Mango con una leggerissima punta fiorita, comunque è un profumo molto, mm, non è proprio dire estivo, perché comunque ci sta anche nel periodo invernale se ci piace, È dà una sferzata di energia, è un profumo energizzante a mio avviso. C'è da una coccola ma dalla carica, a me piace e oltretutto si diffonde questo profumo nel bagno con l'acqua calda mentre lo uso che è proprio wow, mi piace tantissimo ancora di più basta poco padotto, si applica sulle lunghezze, sulle punte io lo lascio agire un paio di minuti il tempo che faccio il resto della doccia si rimuove facilmente, lascia i capelli super morbidi, idratati ehm. Nutre, ripara, rende i capelli brillanti. Allora, nutre, sì. Ripara, non ho notato questo effetto del riparatore, però lasciandoli più corposi, più morbidi, più idratati, tende a farli spezzare meno sulla spazzola e quindi aiuta. E brillanti, sì, sì, assolutamente. Quindi mantiene le promesse perché li lascia belli morbidi, belli idratati, li fa spezzare meno facilmente comunque si pettinano facilmente, si mettono in piega tranquillamente e non va a farli sporcare più velocemente, cosa importante, e non tende a appesantirli, quindi assolutamente il prodotto super super consigliato. E ora veniamo con l'ultimo prodotto di questo mese e vi mostro questo, questo è, il, è lo sitan amande concentré de lì, quindi è al latte di mandorla, quindi è un una crema corpo allora e eh, latte concentrato per il corpo ecco no perché non sappiamo come spiegarvelo dello sitan quello che avevo io erano 25 ml ma eh, ho guardato il prezzo 50 ml viene 12.50 200 ml 42 euro a un prezzo un po' elevato però e lo sitano. allora intanto vi mostro questo e poi ve ne parlo ok allora intanto cosa dire mi ha stupito mi ha stupito davvero perché è un quando l'applicate è concentrato si sì, è proprio ricco molto ricco ma lo applicate sul corpo si stende facilmente si stende subito scorre velocemente sulla pelle non fascia bianca e assorbe quasi immediatamente quindi potete tranquillamente rivestirvi dopo aver applicato una crema però una crema molto ricca che nel periodo invernale davvero è wow perché va a idratare la le, le zone secche del corpo adatta anche alla pelle più secca ma però senza appesantirla mi è piaciuta tantissimo per questo in estate ovviamente e non andrà a meno che non ho la pelle molto secca non andrei ad applicarla su tutto il corpo magari solo sulle zone più secche come i gomiti e le, mm, i talloni perché no e soprattutto sui gomiti che si vedono bene però davvero è stato un wow una scoperta incredibile profumo allora dalla confezione sa di mandorla delicata ed effettivamente me l'ero scritta per dirlo anche a voi sa leggermente di mandorla anche una volta applicato ma non persiste sulla pelle quindi è davvero molto delicato un latte che a me ha stupito e mi è piaciuto. E adesso io ho finito e voglio sapere da voi quale prodotto avete provato, quale vi ha incuriosito, se avete provato qualcuno come siete trovate. E basta, vi ricordo di lasciarmi un commentino per partecipare stazione. Io spero che sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao. E sono qui! Ciao!